Ho un messaggio importante per gli studi dentistici in forma societaria. La Tac 8002 3D può diventare la migliore alleata all'interno del vostro studio con un beneficio fiscale straordinario. Infatti, per tutto il 2022 questa apparecchiatura gode del 40% di credito di imposta che scenderà al 20% nel 2023. Inoltre, la macchina ha l'IVA al 5% al posto che al il 22%. Quindi vediamo un esempio pratico. Questa macchina, grazie ai benefici fiscali, potete ampiamente ripagare in un anno di esame. Contattateci per una demo live.